Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee Giusto! In questa, parte, in questa parte affronteremo il capo palestra della foresta nera. Cioè tua detto No. Si. Sì. No. Sì. No! Sì. Nov! Ah, qui c'è tua detto, qui c'è il tesoro. Che avevamo preso una, una scorsa volta però non l'ha salvato. Quindi tu detto Tocca a me. No, tocca a me, che cosa dici? Vedi Adesso. il nome. Marco007, si sì, tocca a me. <ride> Quando mai, ho ragione Marco, Marco, scorri Marco Maledetto Marco <ride> Un attimo che, che personaggio abbiamo sbloccato l'altra volta? Fox e chi altro? Vabbè, lo lo no, ah, sai, lo devo personaggiare lo, lo spalazzino. Ah no no, no lo devo personaggiare lo spalazzino. Vabbè lo B. fai lo fai certo. lo spazzino mio. Lo spazzino. <ride> Lo spazzino mi, ma perché parti sempre da Mario? Usi sempre gli stessi. Oh voglio usare Mario, mi piace. Vai da Mario più. fino a Kirby e poi, e poi finisce l'episodio e ricomincia <ride> Mi dispiace ma è così che funziona. È... Non mi interessa che verrà di salto dai strumenti, è molto stupido se lo fa. Cioè, l'abitante <ride> uh, più uh, pugno, quindi supongo Rito al Mac. Ma che cacchio no. dici? È un lottatore mio. mi! Mi fight, ah, è Tol, giustamente non ci sono i costruttori, perché? Nope, perché è brutto. tutto possono essere solo maschi, non si fa. Ma, sa, di ma come fa? Come fa? Smetti di usare sta mossa. Mio Dio! Io che c'era scritto No, non c'era no. scritto. Allora non muspa Ma stanno esplodendo tutte le cose, mio Dio. È normale, c'ha cioè le le mine ovittante. Oh, Ehi! se volete fare i di di di di Cos'è? Che problema? di di di di di di di di Double di di di Ciao Todd Ciao Todd sono morto No dai di di di No, dai. di Ti ho detto qua sta scritto che è de della serie di Captain Todd Treasure Tracker. Eh perché quella la tua se detto, beh veramente T'ho detto che è apparsa per la prima sì, volta Sì ma in... tu hai detto tu hai detto che, che sta rappresentata lì è di Captain Todd eh già. Però non c'è T'ho detto normale No, no. no. Anche perché è, okay. Party, perché è apparsa uh, in Mario Kart perché uh, Dove che è apparsa? In super. Mario Kart in Mario Luigi sopra No no, no. In E mira. un attimo non si può passare lì vedi si passa di qui non capisco niente di sta roba, okay. facciamo Sernias. Yes. Sernias una, una vita di panza. E la ciccia no. che bella. È un asso, quindi userò. E poi ci danno il copyright per una parodia che ho inventato io. Ecco. Non è vero. Si, vero. la una vita di panza non credo che la inventata. Sì. L'ho inventato io. Un sacco so di miei amici la pianta perché io ho detto io al ah, compleanno suol si al compleanno su di due anni fa oppure tre anni fa non mi ricordo vabbè lasciamo stare lucario oh no uh. c'è Zerniaso. Non, farà... non ho neanche letto le le, le, le condizioni eh, Chissà so perché tu fioritura infatti stai prendendo danno come non ci fosse un domani cioè guarda Lucario è dorato e enorme e tu che fai? Lucario è sempre enorme rispetto a me! Eh, chi te l'ha detto? Non è mai stato così grande. Che, di che stai parlando? È veramente troppo enorme. Cioè, mi stai dicendo che un eh, Lucario di due metri esiste nel <ride> mondo reale. A parte che non esistono nel mondo reale i Pokémon, però... Nel mondo Pokémon mi stai dicendo che i Lucario sono di due metri. Boh, non lo so. Non I ho ho bambini sono di mezzo. mezzo metro, quindi... <ride>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 dai uh. nah, ragazzi, vabbè Marco, niente, sei morto. Sono morto. Hai certo. Cioè, perché non fai niente? Perché non fai niente? Perché muori? Marco, <ride> che cerco perché cerco di dire che sei morto. Marco, perché, sei morto? <ride> perché mi sto sciottando Perché allora? Perché? Perché? Perché non lo colpisci Marco? Per, Risponditi da solo, <ride> studia. Super. Super, <susis> super. super Marco, super Marco, Marco, no, no, no, no, no,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 forse l'ha reso Xenas così. No! È possibile che. Ma non che mica c'è scritto gran. che mazzi! Ma è La, Forse è quello il potere di questo Pokémon leggendario. E usa Lucario allora, sai Lucario? Certo che lo usa. Sì, Saris. ma ce non ce l'abbiamo! <ride> sì, che ce l'abbiamo! Io so che ce l'abbiamo, <ride> ma non lo voglio usare. Fermo, non lo voglio Usalo! Dire. No! Non che è Xenas che, che, che lo rende cazzo. Ma il danno sarà comunque fortissimo! Uh il più grosso Allora, questo cos'è? Attacco più con atti, Questo non ci serve Anzi, vabbè, dai, è inoscia. Basta, ciao Let's <ride> go! Don Kikon No, vediamo Don Kikon Qualche grande rispetto a Lucario Donkey Kong ti dicono che è un mostro Ecco, mo mi stai dicendo che Lucario è il più grande Ma che pazzi, fa non lo dicono <ride> Morto, <ride> se <serio? ride> Ok, dico Se ne è già morto Così a caso <ride> Oh no! Donkey Kongs! Kongy Donkey! Oh, uhhuh! Forse pure Lucario! No, danazione no, sì, ho sbagliato tasto! Allora mo uso Lucario! Ho sbagliato tasto! Ok, vabbè, è stata la stessa cosa! Perché? No! Oh! Aiuto! Mica <ride> lo puoi fare due volte tu! Ho sbagliato tasto! Sì, due volte ho sbagliato! Bene, ora gioca con Donkey Kong! <ride> no, devo giocare con Lucario! Sì, cioè. Certo. Cambia formazione e che... oh. ti faccio presente che luca è impossibile che sia così grande. <coughs> Vai. E poi impossibile ti faccio presente che io non sono <susurra> seri Lucani. Volevo <ride> sentire la musica. Appunto, quindi morirai, toccherai di nuovo a me che è bello. Già. Donkey Kong seriamente stavolta. Uso Donkey seriamente. Sì, sì, sì, Via, perché non... Ah. Perché non dice che è Mazzi? Perché lo rende Xenia scusi Non è vero, lo rende Xenia e è... è... lo devono dire. Forse è solo più grande, ma non, è... non ha le caratteristiche del Mazzi, cioè il... La... il danno aumentato. Cioè il danno che gli fai... Cioè, il... ha l'attacco aumentato, ecco. Non. Non so che cosa sto facendo. I tuoi comandi fanno schifo, ma. Comunque, dopo tocca a me di nuovo. Perché stai usando? Hai premuto No, perché start. non, non l'ho fatta apposta. E <ride> eh, vabbè, allora dovevo <ride> ricominciare. Ma ah, niente. Non Avresti perso lo stesso collocare. Quindi... <ride> vabbè, comunque devo giocare di nuovo io. Perché hai giocato più volte. No, è mio. <ride> perché <ride> hai premuto tu Hai premuto tu sta. Non l'ho fatta <ride> apposta. La prossima partita la faccio io. vai Marco, sai che significa? Sì. E allora perché l'ho detto? Censurano. Ok. Pure tu hai detto... Perché così a dire <ride> E comunque l'abbiamo già censurato. I-i-i. You are dead. Devo giocare io tanto. No, devo giocare io, giocatore tu, tu tre due volte di seguito! No no! No, dai, dai! Yes! Lonke Kong! Dai! Dai! Allora, sei mia. stupido! Yes! Donkey Kong! Sei, sei. il rivale, ecco! Ecco! Ecco, ecco, ecco, ecco. Io mi più, così gioco io. Con Dai, no! Ah, Saurus! Gioco io, gioco io. Gioca io. Gioca io. Gioca io. Eh. Vai, ora si lo capisco. Tutte le Ciao Marco. No Marco, però dai. Ma sai colpirlo perché spaventaste a caso. Cioè hai fatto la pietra senza un apparente motivo. E andava? E andava? Così. I like la... the stones. Ho detto stones, non trince. Allora che perché l'hai fatta? Perché è una meme. Non è una meme se ti dice un'altra cosa e passa lo stesso il treno che c'entra. È una meme che passa il treno, quindi fa ridere che ho detto stones e poi passa il treno e io dico no, ho detto stones. No, non fa ridere. fa ridere solo a te, al massimo. Il buon D non esiste. Buon D. <ride> <morta. ride> <Bondi ride> Che ti è su un treno stavolta, non un meteorito. Non appunto. Fermo, dove vai? Non ho fatto niente. Uh. Troppo forte. Leggenda. Questo è quello di livello 4. Quello di livello 5 sono quello. Non è vero, esiste. Il level 5. Prima o poi lo faremo Marco, prima o poi. Quando finiremo tutti, cioè mai praticamente, Sorrisplay durerà molto più di di coso, come si chiama. Peppermint. Sì. Uh. Ragazza di. Ah, no no fammi leggere il nome. Ragazza di Agimari. No muori. E poi. No, muori! <ride> è troppo forte, quindi no, muori! Mm, okay. ok, allora, lebbia. Togliamo la lebbia. Uh. I i i non puoi usare. Um, non puoi usare Usa il coso che ti aumenta la Allora lui è in difesa e sono in grab, allora. Chi se ne frega, dai. No, è più potente lui. Ora, no, chi se ne importa. La nebbia dà fastidio. Se tu sei bravo a giocare, lo puoi allora, usare. Allora, almeno anche... usa un altro scudo invece che usare attacco. Se, se fai più danno, è come se si annulla un tra di loro. Ma non è vero, se dice che lui è più forte. Va bene, va bene, non serve difesa. Sei contento adesso? Martellino. Sì. Ma che bambino? Marcolino, va bene così. Marcolino così si rompino. Così siete neutrali tra loro. Marcolino no, rompino. Cioè funziona come i Pokémon, è super efficace. Sì, ho capito, lo so come funziona Pokémon. Cioè abbiamo giocato tipo 5 minuti fa. Cioè se usi una, uno spirito attacco <tose> super è super <tose> efficace <no? In>, la <tose> difesa. Quindi ti fa più danni. Ti fa pure più danni. <tose> Comunque usa più mossa speciale in giù, quindi perché. Te il, il, il pocket della rossa. Boom! Da volte E adesso cosa cosa usa? Nessun userà dell'assorbimento. Che che funziona solo con i proiettili, quindi è lo stesso perché l'assorbimento. Oh, assorbimento ah, sì, proiettili. Hai quella pro specie di scudo lì? Ciao. Sì. Eh, vabbè, no. schiaffi sono mosche. Il mio amico me lo fa così, boom <ride> sulla faccia, fa malissimo. Tu fai malissimo, non è vero, tu sei. Se ti fai male con degli schiaffetti, vuol dire che sei debole. Mallo. È un asso, è un sasso. Capisci? Uh abbiamo un nuovo, nuovo spirito. Che cosa mi stai facendo fare? Tu che cosa stai facendo? Io lo so. E che tu che mi stai muovendo tutto! Aia che mal non sto facendo niente! Stava chiedendo il gioco! Ho messo la telecamera, taglio! Il nemico potrà usare il punzone il nemico non userà più il lancio, chiedo. Vabbè, bravo, non so se È molto easy. Mallo, un po'. Mallo. Mallo. il combattente Mallo. la faccia molto stile Che bello scenario qui Ti ricordo che può usare lo smash finale ogni tanto, quando vuole, quindi si sì, sì è fregato, Marco. Non amico. quando vuole, oh, si sì, sì capisce quando lo vuole usare. Addio Marco, addio. Noo! Oh, Anche se penso preso più percentuale di lei Smetti! Uh! Uh, inutile. Mi lego. Mi leggo e mi slego. Allora, vediamo. Vai lentamente, mia... no, no, non faccio abbiamo finito la, agio... la nebbia. Sì, che l'abbiamo finita. Vai lentamente, così capisci dove devi andare. Eh? Qua non stai... Quando... Stai camminando tu, io non posso muovermi. Lo so, faccio io. Perché tu non mi... Non mi non ascolti. La nebbia non se ne va cioè, finché non sconfiggiamo l'asso. Non è vero. È Ma che cacchio dici? È come se dovrebbe andare la nebbia. Non se ne va. Ah, questo beh, allora ne andiamo, cioè. ne è, allora che andiamoci. Ce n'era un altro sopra sopra però. Visto qualche Ti cosa a scintillare. Non di qua. No, niente. Qua, lì sta un, un personaggio, però che non si vedi? può raggiungere da lì. Vabbè, non andiamo. And and è un'altra cosa. No, vado da questo personaggio. Nope ma no ma qua ci siamo già stati cioè. abbiamo lasciato que solo quelli più potenti quindi andiamo ce cioè andiamo da qualche altra parte running in the night s <sussurra> running like in the 90s perché sono tanti vedi vai in mappa intera vedi dove siamo stati allora andiamo magari uh... Sul, sulle montagne andiamo running in no, the mountains <laughs> running like in the 90 tu non sai neanche le parole, non cantare! Ma kill Sto oh, camminando io ora! Ah sai, sì, là chi c'è? Lucky c'è? Invece di là tu? Ok, vai! Signor allora. Signor Ah, wow, mi l'incontro con il signor Gelino! Scollega, sollega, veloce. I, I i ino. Muovi. Scu Josh. Josh. Ops, non ho cambiato la parte. Okay. No, ho sbagliato la. Che come fa? Non ho cambiato gli spiriti, vabbè, sti cavoli. Bravo. Comunque devi dire sti cacchi, perché io dico cacchi. Non mi interessa, io dico quello che mi fa. stupido tu sei stupido io so quello che fai fa, per morire tua. prima io perché so che si sei congelato poi il tizio quando quando è congelato che sono un'entità sola no, non è vero il bello è che inizia l'incontro con un suo però effettivamente è inutile perché ce ne sono migliaia quindi sì mi sono scongelato su <ride> ok ho capito devo fare bring hill bring hill ma cosa bring ha, Bro, ha. Boom. Hai <ride> visto quanto era storto sì, io? Sì, ho un Xbox uh, sballatissimo. No, non è un Xbox, no, nel senso sì. è, è, è, è la tua sì. immagine era storta. Sì. E schiacciato. è quella l'immagine E, quella e lo so! Non <ride> fare il ground pound. Ora vai sopra, vai. <ride> Kari aiama. Ayami. Serie. Serie a boh. 1880 Avanti Cristo. No. Beh, 1080 nube. Consigliati. Boh. Prenata migliorata, frenata migliorata. Perché? Tenezzar Shores, ok. Non stavo giocando al telefono, no? Perché lo fa? Perché sei stupido. Non è vero che stavo giocando al telefono, stavo vedendo un po'. E non, non devi comunque usare il telefono che te yeah. registriamo. secondo che stavo che stavo vedendo un messaggio. Mi pomai la testa nì, nì, nì, Sì io adoro lui Perché posso mandare Bene fermo Muori Forza dai è immobile quasi Ci vuole tanto per colpirlo e mandarlo fuori No eh Ci vuole tantissimo ma visto uno? Eh, il nemico sta fermo. Eh. Vabbè, a parte Ma che sta fermo, si sta muovendo da tutte le parti, sono io che sto fermo. Appunto! È quasi immobile lui, tutti, tutti stai così. Ma immobile. si sta muovendo da tutte le parti, sono io che eh, sto sei fermo Sei morto, hai visto? Sei Ma è morto lui! Ah! Oh, ok, va, mi serviva, mi serviva, mi serviva <ride> infraditali absol ah, perché io quelli di livello 1 ma non che schifo i i i no, inizierà, i non i, non i, interessa i con... non mi interessa con così inizia il nemico prende scarto poi vuoi so, morire e poi prenderti quello mio il prossimo no se ti dico io metto oh, no vado per troppo no no no di no Vabbè quello là che gioca con le cose? Cosa? No, è solo uno slot quello. Non è vero. Sì. Quello oh. lì... Soltanto mette l'attacco con l'omologo. Quello è solo uno slot. Quello. Vedi. Ah. lì. Attacco pugni più, attacco pugni più, pugni e gomitate, pugni e gomitate. Allora, e i Quelli sono uguali. No, ho sbagliato, non cambia cambiato personaggio. Oh no, c'hai cioè i Kirby, ah no, non è Kirby. Hai due da Hunt. La faccia della morte è comunque potentissima, quindi devo stare attento. Ora tocca a me! No. Perché la musica di Pokémon? Abisolde di per... Pokémon. Perché Wolf? È un allora? Pokémon. Abisolde. Voglio chiedervi, ma con il mio nome? Non so, infericio. Sono infericio. Wolf. Rorg. Rorg. Rorg. Rorg. Che cacchio vuol dire? Rorg. Sos. Bam! One shot. One shot. Wow. Ho preso 3 di danno solo per il martello. <ride> Ma che schifo era ve l'ho detto, io non li voglio quelli così scarsi Condor Ehi yeah, Astronascente Ascolta le condizioni Ok va bene Ascolta le condizioni Configlio per sì, Naruto Cosa c'è pure tizio Cos'è questa skin di Red si sì, è brutta oh, No è, <ride> è potentissima non Dio, è vero? si sì. cacchio che vuol dire è potentissimo oh no? guarda com'è incute proprio timore è uguale ma e con le corna uh. senti vai mi sa che non ce l'hai sempre incontro tempo. modalità energia fendi ok sì. metti energia più e anti-scivola anti, anti scivolo anti sci... ups occupa di più allora sembra che devi vai, sempre soffa. Veramente, mio dio. Io non ho parole Marco. Marco. Io, mio dio. Marco, io, non parlo io, Marco. Marco, non ho parole, Marco. Non ho parole, Marco, Marco. A Marco. parte non ho parole hai altre parole. Non ho parole, Marco. Ecco, bravo. Marco, Marco non ho parole, Marco, Marco, Marco, Marco. Marco, io non ho parole, Marco, io, io, io, io. Possiamo fare un video musicale con me. No! Parole, Marco. Cos'è mega mano? Perché è mega mano? Perché hai mega mano Non lo so, è casuale Attacca! Ridley, fai un attacco! Non riesco ad attaccare! Mamma mia! Ridley! Ridley solo! E c'hai 40 secondi di colpo! Mm. Ce la fai! Ma Quanto però non ce la fai! Ciao Marco! No, no, ce la faccio! Un giorno ho ucciso secondi. un tizio in 7 secondi! Uccidi quegli ice climbers che hanno 4 di vita, ecco! Ah, ah. 20 secondi! Dai, ce la faccio! Sì, sì! continua a essere così scasso. No? 15 secondi se lui continua ad essere oh. scasso si sì, intanto a 12 secondi io hai vinto pensavo <ride> pure di far cadere prima di esplodere viene che esplodono si sì, esplodono anni. semplicemente vanisco svaniscono si sì, in... ma esplodono incoriandoli oh. la strada è oh, completamente no. okay, Bomberman Yay, yeah, che super. Solvi? No. Una, una, una canzone. Che non ci Bombarda sei. il suo uomo. Bomb herman. Fermo! Non si può fare. Ah no, si può. Ok. Orso polare. Sì, oh. no. questa è buona. L'imico oh. avrà una super corazza. Ah, perché lo sblocco quando vinco? Sì. Il Tutti ho... si sbloccano <ride> quando <ride> vinco. <ride> L'imico avrà una super corazza ma sarà lento. Energia. E scossa di terremoto sfera quindi. quindi attacco io sono già a posto con quello E poi Ah mi consiglia Giro l'amo Ah congelando Io direi sempre questo Giro l'amo Sei fermo Giro Fermo che il terremoto Giro. mio sta qua <ride> uh, No C'è anche uso Kirby dai non l'ho più usato Dopo questo un altro battaglia e poi basta. Quando stiamo? 26, no? questo è l'ultimo. No eh no, no, ce eh, facciamo, no, ce la facciamo, ce la facciamo, Chi ce la facciamo. Chi lo sapeva che Donkey Kong fosse uno <ride> sopolare? Io di certo no. Ora com'è enorme. Ora mi devi dire se non è Maxi questo. Non è Maxi, ma è solo grande. La, gli hanno solo aumentato la massa, la, la Hickbox, non, non, non gli hanno aumentato l'attacco come i maxi. Ma cosa sta facendo? Perché si muove così? Cosa? lento ha una super corazza e quindi non si sposta però lo posso comunque prendere e lanciare molto, molto intelligente devo dire Vero. come non si sposta? si sposta comunque. oh non ha knockback guarda cosa sta facendo cos'è? che problemi ah. ha? guardalo è lento è normale terremoto pure <ride> ma perché? cosa fa di stupido? <ride> vabbè guarda che attacchi fa <ride> attacchi stupidi terremoto la scivolata quindi oltre deve essere congelato il terremoto la scivolata l'inciampo no l'ho schivato un brand di questo un surgelino sul, sul sedere non mi guarda gli occhi <ride> un bel surgelino sul sedere è come quando mi mettete i cubetti di ghiaccio nel mutande ma gli occhi cioè, Non è il knockback, sì, quindi non so. sembra che lei l'abbia mandato andato fuori, invece no! Sembra che tu gli hai tolto gli occhi dalle orbite del. lui sono È, è venuto. Vabbè, comunque sia, gli ho lanciato un, un surgelino sulla schiena, come quando vi lanciano un secchio d'acqua gelato sulla schiena. Ah, uh, no. no, no, no, no, no. Acciaio. Acciaio. Ok, medaglia Franklin è inutile, quindi. Consigliate. Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! Perere! No Jigglypa! Non lo sai so, so. no, usare. Lo so, ma no, nei pa. cartoni può così. Rotolino I. Vai! Ah, ma ah. che cioè stai facendo? Non stai, non stai facendo niente, ti sta facendo una serie uh, uh, raserice, dai! Ciao, oh, io non ho parole. No, dai! Cioè quello che ti sta uccidendo! Sì, sì, vabbè. Z Z Z cal ma io pure quel là. Oh no! Arriva già qualcosa là. No, dai. dai. con la. Sei per morire, dai. No. Yeah! Ho perso. Fai <ride> schifo, creisha. Cioè per prendere contro Gigi. Oh mio Dio, Grinja out. Zu caopa! Mamma! Ma che ci abbiamo Gigi ci cringe. Ok, ultima battaglia. No, basta. No, veloce <ride> io che sono veloce. Sì, sì. Non ce la fai in meno sì. di 4 secondi uh. 2 1 fine ciao No non dobbiamo oh Marco fermo Questa è l'ultima battaglia No basta Mario Roccia Basta allora, Fermo Marco Marco Marco Oh Marco Mi sto per arrabbiare <ride> già Io non ci metto niente <ride> Ok ma il eh, nemico diventerà l'acciaio Non mi dico Carlo mettiamo che usa Lui la rollata E Mario Come fa? Eh? Ma sei Mario come fa a usare la rollata? Che Che è <ride> Perché per dici cioè, per farmi una ragione. Tu sei una cacchiata, anzi. Per farmi Un, un esercizio qui che si rivela abbastanza utile. Pianta <ride> birra! Mezzo toc toc Goki Goki go ki go ki ta ta ta ta ta ta ta ta mod ON Cosa? Ed's Mod ON No, ho detto, ma cosa? Ma come stai perdendo? Jigglyf! Prima io ho perso contro Giglipuff, ma Giglipuff fa proprio schifo. Guarda quanto stai perdendo! Che scarso, non mi sa nemmeno prendere! Govlupuff! Oh no! Govlo Govlup Uga! No! Uga! No, no, no. Uga! No! Ma no, no, Io c'avevo l'altro un altro salto! Ok, Mario Roccia no, lo faremo nella prossima parte, metti esci. No, aspetta. Ce uh -huh. la Faccio io. No, no, faccio io, faccio io. Ma perché? Faccio io, Io c'avevo l'altro un altro salto, Marco. Te lo giuro. Che cosa vuol dire l'altro salto? Io stavo facendo un altro salto, ma ce l'avevo. Non me l'ha fatto, dice che avevo finito. Sì, sì, vabbè. era come se avevo finiti i soldi. Vabbè, ora l'ottacco oh, si scende, non so... Il prossimo video inizio io e continuo io. Cioè, no, okay, faccio no. due battaglie io. però cioè, come scarso, però, eh. Gabozzo, Basta, Marco. Non so neanche cosa sto cantando, mi è venuto in mente Mobile. Oh no, lo smash fino... No. ha preso. Come... È normale che si messo a fare il recovering attaccato a Gigi. <ride> no, perché... Dammi! Tocca a me. Sì, domani. <ride> Scendi. Cattivo. Cattivo. Madonna mia, gli faccio un casino di danni. Grazie. Mi dire grazie a me. Oh. Sì, intelligente Marco lo schivare, vero? Già, non lo, non lo so fare. Giappone. Lo trovo piuttosto scomodo sulla Twitch. Grazie, usi i comandi scrausi. Ciao Marco, hai perso. Non sono scracy, sono quelli normali. Oh no! Come. perché non salto? Non okay. vedi quello che ti dicevo io. Tu, questi sono i tuoi comandi, No, me quello, me quello che ti dicevo sai? io perché non salta. Cioè, un secondo salto eppure non ha fatto. Io mica oh. uso il secondo salto, io sono quello normale, oh. <ride> è vero Gigli quando si rompe lo scudo vola volavo nello in in spazio infinito e altro tu una volta ti una, una volta per un'altra volta è successo però però tu hai detto cosa è successo perché me ne sono accorto dopo ok la prossima parte mi spottonai indietro sì, si spottonai indietro no, sopra. ma la sua mi sa che non puoi andare sopra ma non puoi andare vabbè la prossima parte andremo a sbloccare quel personaggio perché me l'ho visto ora si può andare solo dall'altra probabilmente. Quindi. quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Puoi usare quel tubo per arrivare al, al, al, al sì. inizio. Quindi ci vediamo Ciao. alla prossima. Ciao!